e poi il bonus manifesti pubblicitari con il codice tributo per l'utilizzo in compensazione e l'appuntamento con l'Agenzia delle Entrate Online anche per i controlli fiscali al via la sperimentazione si continua per quanto riguarda il lavoro con la Cassa Integrazione 2022 le novità del DL Energia, nuove settimane oltre i limiti e stop ai contributi addizionali e poi l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i tirocini 2022, subito applicabili le sanzioni su indennità e utilizzo fraudolento. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla flat tax 7% per i pensionati in più comuni del centro Italia. Le novità nel decreto sostegni TER fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla flat tax del 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono in comuni del centro Italia colpiti dal sisma con popolazione non superiore a 20.000 euro. La novità è prevista dal disegno di legge di conversione del decreto Ter che estende l'ambito applicativo del regime opzionale di tassazione per i soggetti esteri che eh, trasferiscono la propria residenza. Per quanto riguarda quindi la flat tax del 7% i pensionati esteri potranno trasferire la residenza in uno dei comuni del centro Italia Colpiti da eventi sismici con popolazione fino a 20.000 abitanti, con la legge di conversione del decreto Sostegni Terza, sarà esteso l'ambito territoriale per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7%, regime sostitutivo introdotto a favore dei pensionati esteri che scelgono di trasferirsi in Italia. Stando al testo dell'emendamento approvato in Senato, i titolari di pensioni estere potranno trasferirsi in comuni del centro Italia colpiti da eventi sismici con popolazione non più pari ad un massimo di 3.000 abitanti ma di 20.000. Una novità che punta quindi a potenziare una misura che stando ai dati forniti dal MEF lo scorso anno ha avuto un impatto molto modesto, soltanto 50 soggetti ne hanno esercitato l'opzione in dichiarazione dei redditi continuiamo con il bonus manifesti pubblicitari il codice tributo per l'utilizzo in compensazione l'articolo di Rosi D'Elia sul bonus manifesti pubblicitari 6973 è il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 a istituirlo è l'agenzia delle entrate con la risoluzione numero 15 del 22 marzo 2022 con cui fornisce anche le istruzioni per la compensazione i dettagli sono all'interno dell'articolo anche in questo caso e poi appuntamento con l'agenzia delle entrate online anche per i controlli fiscali al via la sperimentazione, l'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea Appuntamento con Agenzia delle Entrate online in videochiamata anche per i controlli fiscali al Via, la sperimentazione in 38 direzioni provinciali. Sarà possibile richiedere assistenza senza recarsi in ufficio anche per accertamenti, pvc, questionari e inviti, effettuando la prenotazione tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. All'interno dell'articolo è spiegato come fare. E poi si passa alla Cassa Integrazione 2022, con le novità del DL Energia, 9 settimane oltre i limiti e stop ai contributi addizionali, l'articolo in questo caso è di Rosi Delia sulla Cassa Integrazione 2022. Le novità del decreto energia prevedono ulteriori 26 settimane per le imprese in difficoltà che accedono alla Cigo e altre 8 per le aziende del turismo che occupano fino a 15 dipendenti fino al 31 dicembre, ma anche un esonero dal contributo addizionale per specifici settori e una panoramica sulle ultime novità approvate è all'interno dell'articolo l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale e riguarda i tirocini 2022, subito applicabili le sanzioni su indennità e utilizzo fraudolento. Il punto dell'articolo di Francesco Rodorigo sulle sanzioni su indennità e utilizzo fraudolento dei tirocini che sono state introdotte dalla legge di bilancio 2022 e sono applicabili da subito. Lo ha precisato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota protocollo 530 del 2022 per ulteriori informazioni si può fare riferimento all'articolo ci spostiamo sulla pagina dedicata all'economia dal corriere.it che ha un articolo in apertura sulle tasse cashback fiscale per le detrazioni come funziona il rimborso immediato l'articolo è di Enrico Marro e poi per quanto riguarda i numeri del giorno 25 riguarda la benzina con il taglio del prezzo da quando e quanto e per quanto e cosa sapere nell'articolo di Fabio Savelli e poi un altro numero è 3 riguarda il congiato di paternità l Italia lo estende a 3 eh, mesi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi invece è intitolato mutui tassi rialzo il fisso sale sopra l'1% cosa cambia la rata? Tre esempi per capire di Gino Pagliuca e fa il punto su quelle che sono state un po' le eh, ripercussioni della situazione europea e mondiale sui tassi di interesse in particolare per i mutui vediamo che nell'ultimo periodo si sono alzati molto soprattutto quelli fissi che costituiscono poi il 90% del totale dei tassi che vengono presi in considerazione ed utilizzati per i mutui nel medio e lungo periodo ci potrebbero essere ulteriori rialzi i dettagli e gli scenari sono all'interno dell'articolo che vi invitiamo a consultare